Il Comitato Vendolari si è dato appuntamento qua a via Capitan Bavastro sotto le finestre dell'assessorato dell alla mobilità de, del Comune di Roma perché volevamo come dire, eh, sensibilizzare la nuova amministrazione sui problemi eh, che ormai diciamo, hanno portato la Roma Lido sull'orlo del collasso. E, quindi siamo venuti a fare il sit-in eh, dopo aver scritto ben due volte all'assessorato, ma abbiamo scoperto che non ci hanno risposto perché l'indirizzo mail era sbagliato. Va bene, ci hanno alla fine accolto, siamo saliti in una delegazione, abbiamo illustrato la, la situazione drammatica che ci troviamo a vivere, e, ma non solo, questo probabilmente lo sapevano già anche loro, abbiamo portato alcune proposte concrete perché oltre a potestare noi proponiamo anche, quindi eh, in buona sostanza si possono sintetizzare in eh, il distacco di un paio di treni CAF dalla metro A e metro B per portarli sulla Roma Lido dopo averli adattati perché servono <coughs> adattamenti al pantografo e ai carrelli, e, però in uh, meno di tre mesi questa cosa si può fare, come è stata fatta in passato. Questo per noi sarebbe una boccata d'ossigeno, per, per le metro sarebbe un leggerissimo degrado perché loro per fortuna di metro di treni ne hanno molti. L'altra cosa è di accelerare la manutenzione dei treni che stanno a OGR a Magliana perché stanno come dire, battendo la fiacca nel senso che il primo treno doveva tornare in esercizio il 15 novembre e ancora è passato un mese e ancora non se ne parla. Ecco su questo noi crediamo che sia importante intanto reinternalizzare il servizio perché ADAC ha le professionalità per poter svolgere queste attività piuttosto che darlo ad da fare fuori e, e quindi questo garantirebbe anche una più veloce messa in esercizio del treno. Questi sono due argomenti principe che abbiamo portato come proposte per l'emergenza che viviamo. Poi abbiamo elencato anche tutta un'altra serie di problematiche che vanno dalle stazioni costruende o in costruzione, impianti di traslazione, insomma abbiamo fatto una diciamo un'ampia discussione a 360 gradi ci sono sembrati diciamo, interessati le persone che abbiamo incontrato una persona che è il direttore responsabile delle infrastrutture una persona dello staff dell'assessore alcune cose non le sapevano le abbiamo dette e quindi si è aperto un canale a cui ci hanno detto tengono molto un canale informativo eccetera vedremo nei prossimi giorni loro riferiranno All'assessore e noi gli abbiamo detto che la prossima settimana torneremo a bussare per capire cosa hanno pensato di fare insomma quindi abbiamo sottolineato che servono azioni e non conferenze stampa.